e buongiorno mondo abbiamo quasi smontato tutto nei camper vintage come potete vedere il tendalino si tira via completamente si deve piegare e mettere in banca mica come in quei camper lì dove il tendalino con una manovella lo ritiri è troppo facile così noi preferiamo le cose complicate che ti fa sudare di prima mattina quindi buona giornata a tutti abbiamo lasciato il campeggio come avete visto abbiamo smontato tutto siamo già sulla strada abbiamo già attraversato Pescara siamo a Monte Silvano direzione Atri di nuovo un po' di entroterra ma poi torneremo al mare forse se no lasciamo Mimena e andiamo ad Atri a visitare i Calanchi e in teoria anche il paese che dicono che il borgo è molto carino ci sono le visite anche della città sotterranea e speriamo soprattutto di provare le chitarrine con le polpette al sugo la ventricina sì. la ventricina e un sacco di prodotti tipici locali visto che non siamo stati molto fortunati eh, nel trovare i prodotti locali una volta non c'era, una volta era chiuso una volta bla bla bla e quindi... Faremo sapere. Siamo arrivati ad Atri, siamo nel parcheggio, uno dei quattro parcheggi segnalati da park Fortnite. night e Ci sono i divieti di sosta perché da domani ci sarà una sagra, una festa, non abbiamo ben capito, quindi questo parcheggio diventerà l'area food. Ci ha già fermato un ragazzo per chiederci quanto rimanevamo perché loro devono montare tutti i palchetti e i tendalini per mangiare gli abbiamo detto che guardiamo solo il paese poi ci spostiamo magari nei calanchi il problema è che siamo sfortunati, questo è un bel parcheggio, siamo completamente in ombra e non possiamo usarlo, in più non possiamo usarlo perché ci sarà una sagra che non possiamo sfruttare perché noi domani in teoria di via la sagra inizia domani sera Mannaggia, mannaggia More moments later Abbiamo deciso di fermarci a pranzo all'osteria Zedi e non per la cena come pensavamo prima ma vi spieghiamo poi perché sono stati portati in giro in macchina da un locals ma ve lo dico dopo perché qua c'è casino ordiniamo due chitarrine con le polpette al sugo le pappardelle al cinghiale e le polpette cacio e ova dopo vi facciamo vedere Sono arrivati i primi. Queste sono le chitarrine con le polpettine al sugo e le tagliatelle con i funghi e la salsiccia. Si mangia. E sono arrivate anche le polpette cacio e ova. Ne abbiamo preso solo un piatto ce lo si è smezzato due a testa a dopo siamo davanti alla basilica cattedrale di <ride> Molto bene ragazzi, siamo usciti da 5 minuti dall'Osteria Zedi, siamo davanti alla Basilica Cattedrale di Atri e niente, vogliamo solo raccontarvi come erano sti piatti che abbiamo mangiato. Le aspettative sugli spaghetti e la chitarra erano decisamente alti e mm, non me li ha soddisfatti in pieno, eh. non dico che non fossero buoni, anzi erano ottime, ma forse Avevamo, io avevo delle aspettative molto alte, tu? A me sono piaciuti. A lei sono piaciuti, ma le tagliatelle con la salsiccia e i funghi secondo me erano ottime, ma la cosa più buona per me sono state le polpette, cacio e ova, soffici soffici, spero che si veda nel video che abbiamo fatto, ma forse no, ma immaginatevi le belle soffici di pane Uova e formaggio. Mmm, buone, buone, buone, buone, buone. E quanto abbiamo speso? E quanto abbiamo speso? 32,50 Con i due primi, i due coperti, il secondo, delle polpette, mezzo litro di vino rosso montepulciano e due caffè. E l'acqua. naturale, anche se la bianchetta sta gasata. Comunque, ottimo posto da provare se venite qui a A3. <ride> I don't... Abbiamo fatto dei giri in giro per Atri, nell'ora del silenzio, con un caldo tordo, meno male che i vicoletti sono stretti e c'è un po' d'ombra. Adesso siamo sotto la chiesa di San Francesco e stiamo solo aspettando che riapra la bottega della liquirizia perché non so se sapete Atri è famosa per la liquirizia oltre che per il dolce tipico che si chiama io non mi sono dimenticato. Panducale. Panducale, il dolce panducale. E quindi andremo a comprarci un po' di liquirizia per farci indire la tachicardia. No, speriamo di no. Comunque state attenti a mangiare troppa liquirizia, che è buona. Ma alza la pressione. Eh. State bravi. Alla bottega della liquirizia abbiamo fatto man bassa. Abbiamo comprato liquirizie di ogni forma e consistenza da quelle dure di liquirizia naturale a quelle morbide agli stecchi del lyuk che abbiamo scoperto vengono prodotti esattamente da qui da Menozie De Rosa che è il più famoso liquiriziaio se si dice così della zona di Atri e ora siamo arrivati nel parcheggio di Calanchi stiamo aspettando che vada giù il sole questo qui è il nostro panorama di oggi stupendo e Calanchi abbiamo deciso di andarle a visitare domani perché prima di tutto è già un po' tardi e secondo fa ancora troppo caldo e anche loro ci hanno consigliato domattina 8-8 e mezza al massimo di andare perché è un percorso di 6 km con una pendenza del 20% a scendere ed è un anello e ovviamente poi l'ultimo pezzo risale di nuovo al 20% fino a tornare quindi 2 ore 2 ore e mezza di camminata sotto il sole non è piacevole e quindi andremo domani a godercela ciao ragazzi The next morning. e buongiorno mondo sono le 7.10 e stiamo già facendo colazione caffè con i biscotti perché andiamo a vedere i calanchi e cerchiamo di andare a vederceli col fresco 7.30 puntiamo a uscire già dal camper e tra poco li facciamo vedere anche a voi a dopo ragazzi ma guardate che panorama che abbiamo questa pattina durante la colazione da dentro il camper direttamente da dentro il camper guardate che bello e tra poco andremo a camminare proprio laggiù ci sbrighiamo perché sennò prendiamo tutto il caldo anche oggi bene, adesso non perdete altro tempo iniziate la vostra <ride> bella esperienza escursionistica prendendo il sentiero alla vostra sinistra Denominato Strada San Paolo, cercando di ridurre al massimo il vostro impatto su questo ambiente e di non lasciare alcuna traccia del vostro passaggio. Non so, ho cambiato un po' idea. Non puoi cambiare idea ormai. Ho tre chilometri in salita. Ce l'hanno fatta i bambini ieri. Non li ho visti i bambini. Ragazzi, stiamo cominciando a scendere nell'osi WWF dei Calanchi. La Simu sta già cambiando idea perché... <ride> L'app ci ha detto che il ritorno sono 3 km di salita al 20%, ma ce l'aveva già detto la ragazza ieri della reception e del punto informazioni, quindi nessuna scusa, si cammina fresco all'ombra, ma il sole è già picchietta, si è dotati di cappellino come da copione e si va, guardate come la discesa e così sarà la salita. E dopo poco più di 400 metri camminati in discesa, Ta -ta! ecco qua la prima vista sui calanchi e si prosegue, andiamo a vedere la zona panoramica più avanti e la roccia della cappella, come si chiama quella roccia Simo? San Paolo, ah no la roccia non mi ricordo, non si ricorda, ma ve lo spieghiamo dopo, ciao! I calanchi in pillole secondo il giappino. I calanchi non sono altro che l'effetto di anni, anni e millenni di erosioni dell'acqua e del vento su questi terreni argillosi e sabbiosi, esposti principalmente a sud, e questo è quello che ne viene fuori. Un po' come quei giochi che si fanno con la sabbia bagnata presente no non c'entrano niente però sono fatti così Arrivati alla pietra di San Paolo, che è qui dentro questa cappelletta, la vedete qua. Spero che si veda. Si vede anche la mia ombra, ma facciamo il giro intorno. E mi raccomando, se venite a visitare i calanchi, ricordatevi che questa fontanella alla pietra di San Paolo. È l'unica che troverete lungo i 6 km di percorso, a parte la prima che c'è nel punto informativo dell'Oasi. Quindi fate rifornimento di acqua perché fa caldo, fa molto caldo, a meno che non veniate l'inverno. Questa passeggiata di 6 km nell'Oasi WWF eh, non è che ci stia soddisfando più di tanto ancora non siamo arrivati nel punto della salita faticosa però come in questi punti non hai nessun panorama niente di così particolare si sì, bella la natura e tutto quanto ma boh. speriamo che l'ultimo punto panoramico valga il prezzo della salita vi facciamo sapere perché per ora non è così bello, pensavamo che gli scorci sui calanchi fossero un po' di più, anche dal basso vabbè si cammina, ormai siamo a metà quindi si prosegue e si sta zitti vedete lì dietro c'è la zona dei calanchi ma non si vede benissimo, abbastanza lontana coperta dietro la valle e, e si cammina vediamo adesso che si fa tutto il giro lì, si salirà là e ci sarà l'ultimo strappo di due chilometri al 20%. Pedala, ah no, non stiamo pedalando. <ride> Questa è la faccia della disperazione. Manca ancora un chilometro e mezzo. Siamo in un punto panoramico molto bello, dove adesso mi fermerò a fare delle foto, ma volevo farvi vedere solo com'è la salita. Non so se si vede, ma fa questo giro qua e va su di lì. Da quel punto lì dovrebbe iniziare al 24% di pendenza. La Simo vorrebbe picchiarmi con lo zaino. Ultimi... 700 metri per la Simo che arranca su per le salite questo 24% massacrante sotto il sole delle 10 che picchia già fai un saluto ai tuoi follower e comunque sono le 10 il sole picchia già forte siamo nel secondo punto panoramico e direi che merita. Merita anche se queste salite al 24% sono abbastanza sfiancanti. Guardate che viste. Eh? Vado a recuperare la Simo che è andata avanti. Ragazzi guardate questa. È la strada da dove stiamo arrivando, che sale qua. Tutta la nostra fatica è stata buttata su quelle strade. Guardatela in fondo. Ultimi 200 metri di salita. Cosa ti senti di dire, Simo? Niente, Simo, che sto per morendo. <ride> dai, dai, che spiana. Dai, che spiana. Guardala lì come spiana. Oh, no. Non è vero. Five minutes later. Lo so, ormai ci davate tutti per finiti, disfatti e con zero probabilità di arrivare, e invece siamo arrivati all'Oasi Centro Visite. Ah, ops, lei si sì è disfatta. Guardatela <ride> qua. <ride> Però siamo all'Oasi. Del WF Centro Visite dei Calanchi. E adesso ci meritiamo un po' di mare. Vero? Sì, sì, decisamente. Dove andiamo? A Pineto. E perché hai scelto Pineto? Così per La pineta di Pineto? Per la pineta di Pineto. E il fresco il della fresco. pineta di Pineto. Devi chiudere il video. Dai, chiudi. <ride> Dai! e finalmente siamo arrivati a Pineto siamo andati prima a fare camping service quindi abbiamo scaricato le acque nere e grigie abbiamo caricato le acque bianche adesso siamo in un parcheggio pubblico gratuito ma con altri camper segnalati su Camp Fortnite siamo a 400 metri dal mare là Praticamente c'è un sottopasso che passa sulla strada principale, sotto la strada principale e ci porta in città e al mare, quindi forse non scaricheremo neanche le bici, lo sappiamo non è un posto bellissimo per fare campeggio libero perché sarebbe più bello in campagna. Eh? Sì, ma siamo poveri Siamo va poveri bene. e quindi va bene Siamo vicini al mare, siamo sudatissimi Abbiamo bisogno di tuffarci per questi ultimi due giorni di vacanza E poi si rientra a fatturare La dura fatturazione La luce in fondo al tunnel Ed eccovi la pineta di Pineto sei contenta di essere nella pineta di Pineto? Sì. Col treno che passa? E dopo la faticaccia di questa mattina, i calanchi di Atri, eccoci finalmente alla pineta di Pineto. La sim qua di cinque a me che legge il suo libro e non fa un tubo come giusto che sia. Anch'io sto leggendo. E... e niente non facciamo niente dopo torniamo al camper, anzi non siamo andati neanche in spiaggia siamo proprio qui alla pinetta al fresco dove si sta benissimo e si riposa alla grande dopo andremo al camper ci laveremo ci cambieremo e magari andiamo a mangiare qualcosa fuori perché cucinare sul camper stasera non ne abbiamo proprio voglia hours later. sono le 19.23, ci siamo lavati, profumati e siamo pronti per andare a fare la Valdoria! <ride> non è vero, stiamo andando a cena fuori, a mangiare di nuovo prodotti tipici abruzzesi e non mi ricordo già più come si chiama il ristorante. Stracca-panz. stracca, -panz. stracca e Pans. non sappiamo... Stracca-panz <ride> e non so neanche se c'è posto perché abbiamo provato a chiamare e non risponde, quindi Andiamo, proviamo e vi faremo sapere. Siamo arrivati appena in tempo e ci è andato un tavolino in estremis proprio all'ingresso lato strada, ma almeno si mangia, si e abbiamo anche il toglio, eh, no? Per non sporcarsi, soprattutto lei, che è una pasticciona. siccome è antipasto partiamo alla grande abbiamo preso un cacio fritto che è questo qua e un tagliere dei salumi che abbiamo già aggredito la Simo sta già mangiando come pochi. anch'io ho già assaggiato il cacio fritto che è super buono e quindi adesso poso la cam e mangio ciao Ah, perché non la faccio mangiare, sono arrivati anche i primi, Massimo mi sta insultando perché la faccio aspettare, lei ha preso un piatto alla mugnaia, non mi ricordo che pasta, <coughs> mentre io ho preso gli gnocchi, zafferano e liquirizia, buon appetito! La faccia della sofferenza non soffre solo in salita nel pilosi del e dei calanchi, ma anche a tavola non ce la fa e scoppia. Non ha ancora finito il piatto, sta soffrendo. Gli hanno amputato un braccio, ma <ride> allora adesso ce l'ha di nuovo. Eccolo lì, ce la farà la nostra eroina a finire tutto il piatto di pasta.